E iniziamo oggi, eh, in questa settimana, a eh, addentrarci effettivamente no? dentro un linguaggio di programmazione. Eh, spero che ieri il laboratorio sia andato bene, nel senso che gli esercizi proposti in qualche modo siate riusciti ad, a, ad affrontarli. Eh, ci tenono solo a dire che, appunto, qualora abbiate dei dubbi eh, delle domande eccetera ricordate che esiste il canale Slack di discussione e quindi sentitevi liberi in qualunque momento di condividere materiale far domande eccetera senza nessun problema e così, diciamo così è anche più facile per noi avere un po' visto che ci sono dei grandi numeri di studenti, avere un po' il polso il feedback di come stanno andando eh, le cose ok? Eh, avete visto che nel eh, eh, come si chiama eh, nel testo dell'esercizio proposto abbiamo eh, indicato anche gli esercizi cosiddetti da svolgere per casa che chiaramente vi serviranno le cose che cominceremo a vedere oggi quindi eh, vi accompagnerà per tutta la settimana fino a martedì prossimo questo, questo testo di esercitazione. Allora oggi eh, cerchiamo di entrare invece nel, nel linguaggio Python che ci terrà poi compagnia per buona parte delle ore del corso. Eh, dal punto di vista pratico, operativo anche, quali sono gli strumenti che, che, che useremo e poi i primi passi proprio sul linguaggio stesso. Eh, prima di riuscire a scrivere in Python gli esercizi di cui avete fatto il diagramma di flusso ieri passeranno tre settimane, ok? Tanto per, tanto per darvi un'idea diciamo della progressione graduale che abbiamo. No? Magari noi più facili no, ce riusciamo a farli già anche forse domani, ma... Eh, eh, per, per altri invece bisognerà avere un pochino di ingredienti in più no? per poter ehm, risolvere gli esercizi. Ok. Il ehm, linguaggio Python è stato inventato, l'avevamo già accennato velocemente nella prima lezione da questo signore eh, negli anni 90, tra l'altro ieri è stata pubblicata, annunciata la versione 3.10 noi tutti abbiamo scaricato la versione 3.9 perché l'abbiamo fatta le settimane scorse eh, che va benissimo, continua ad andare benissimo se qualcuno volesse invece scaricare la nuova versione che è uscita ieri appunto 3.10 tra le modifiche che ha la, la maggior parte non ci interessano per il livello di programmazione che abbiamo noi ma c'è una molto carina, cioè i messaggi d'errore sono più facili da capire sono proprio stati riscritti in modo da spiegare meglio eh, cosa cosa è andato storto okay, nel codice. Quindi potrebbe capitare, io adesso qua su questo computer ho ancora la 3.9, potrebbe capitare che magari i messaggi d'errore che vedete sul vostro computer sono diversi da quelli del mio, proprio perché nella versione 3.10 hanno lavorato esplicitamente sulla comprensibilità di questi messaggi. L'obiettivo principale del linguaggio Python era che fosse un, appunto, un linguaggio facile da, da apprendere, che non avesse stranezze dal punto di vista sintattico e soprattutto che avesse già subito alla prima installazione tutto ciò che serviva per poter fare mh, eh, programmi di varie, tip di varie tipologie, no? quello che eh, Van Rossum chiamava un linguaggio con le batterie comprese, quindi non è un giocattolino che compri, e poi dopo non ci puoi giocare perché mancano le pile, cioè ti manca qualche cosa che devi andarti a recuperare altrove, eccetera, eccetera. Quindi permette di essere produttivi fin dall'inizio. Avete visto che l'interprete del linguaggio stesso si scarica da questo sito python.org che non solo ha la sezione di download in cui siamo andati per scaricarci l'interprete, Python, ma ha tutta la sezione di documentazione che è la documentazione ufficiale del linguaggio. Okay? Eh, C'è tantissima informazione che vedremo sulle funzioni disponibili, i loro parametri, come si chiamano, quali sono i casi particolari, eccetera, eccetera. E non si può pretendere che le lezioni o le slide o anche un libro di testo abbia tutte le informazioni su tutte le funzioni. Così che non si può pretendere che nessuno abbia in mente tut tutte queste informazioni. Okay? Quindi è normale, eh, mentre si lavora, fare continuamente con una certa frequenza riferimento alla documentazione documentazione ce n'è veramente a tonnellate, questa è quella di partenza, perché è quella ufficiale, poi ci sono molti siti dove ci sono degli esempi, degli approfondimenti, dei tutorial, eccetera, che via via useremo. Okay? Quindi io cercherò spesso, quando mi ricordo, di, quando introdurremo un nuovo concetto, non solamente raccontarlo, ma andare a vedere come è descritto, in modo che noi dobbiamo abituarci ad imparare a leggere alla fonte le informazioni. Okay? Non il post scritto da ciccio 99 dove ha fatto due prove, ha scritto secondo me si fa così e poi magari non è vero perché non aveva capito niente. Okay? Quindi non fidiamoci delle cose così, Fidiamoci, eh, ci vuole un pochino più di impegno ad andare sulle fonti ufficiali perché sono scritte in un modo più formale, ma poi sono l'unico punto in cui ehm, c'è l'informazione cioè, ci che ci serve eh, quando abbiamo qualche dubbio. E questo è nella sezione documentazione essenzialmente. Che, di cui questa è una videata in particolare abbiamo du, delle, tre sezioni che qua diciamo così, sono evidenziate in colori diverso che sono i tutorial non sono facilissimi da seguire questi il eh, eh, riferimento delle funzioni di libreria e il riferimento del linguaggio dei costrutti del linguaggio adesso ci dicono poco questi termini ma poco per volta eh, diciamo così, li, li impareremo a, a distinguere dove sono, cosa c'è di qua e cosa c'è di là Soprattutto sappiamo che questo è il punto eh, di partenza. Eh, ci sono altri, altri siti che io cioè, così vi indico qua, uno eh, sono siti diciamo così, esterni, ulteriori, separati, dove però ci sono, eh, ad esempio questo RealPython, ha molte informazioni, tutorial, video, eh, degli articoli, che sono anche diciamo così, molto diretti, facili da comprendere, a me piace spesso andarmi a cercare informazioni lì dove sono, dove, qua, nei casi in cui si ha, cioè un argomento sia ben spiegato. No? Ehm, e poi c'è quest'altro sito che in realtà non fa altro che ricopiare la documentazione standard di Python, ma la fa in un modo più facile da cercare, abbiamo cioè un motore di ricerca più comodo che non quello della documentazione ufficiale dove è facile perdersi. Ma poi vedremo che anche all'interno dell'ambiente di sviluppo c'è la documentazione, quindi ricordiamoci che c'è, quindi non, basta, non siamo obbligati a ricordarci tutto a memoria, però... Come tutte le cose dobbiamo imparare anche a leggerla questa documentazione per poterne trarne eh, beneficio. Ah, è scontato quasi che la maggior parte di queste risorse siano in lingua inglese, okay? quindi non, non deve essere un problema per nessuno. Se lo è, lavorateci su perché eh, man mano che andate avanti sarà sempre più normale. C'è anche qualche cosa in italiano, ma eh, siamo la punta dell'iceberg rispetto alla quantità di informazioni che ci sono. Ok, allora, per creare un programma che cosa ci serve? Eh? Innanzitutto ci serve un metodo per un luogo, un'applicazione, un'app in cui scrivere il programma. Il programma di per sé non è altro che un file di testo. Un programma scritto in Python non è altro che un file di testo. Quindi lo posso scrivere con qualunque programma che mi possa aiutare a scrivere i file di testo. Il blocco note per dire potrebbe essere uno. Eh, però non sarebbe molto comodo scrivere un programma col blocco note perché ci sono i programmi più specifici pensati per scrivere programmi e questi editor diciamo quelli più avanzati editor per programmatori conoscono, capiscono la sintassi di ciò che sto scrivendo e quindi anche solo colorandomi le parole chiave in modo diverso, gestendo automaticamente l'allineamento, le parentesi eccetera mi semplificano la vita altrimenti blocco note sto scrivendo senza nessun controllo poi se funziona bene, se non funziona eh, sono fatti miei, devo andare a correggere e quindi eh, si sono sviluppati moltissimi ambienti di sviluppo integrati, Integrated Development Environment la sigla è IDE che sono dei programmi dedicati PyCharm è quello che useremo noi dedicati per programmare sono un ambiente integrato di sviluppo integrato cosa vuol dire? Vuol dire che integra sia l'editor cioè la finestra di te in cui posso scrivere il mio programma testuale, sia un ambiente per eseguire il programma, per fare debugging, per fare controllo, eccetera eccetera. Quindi in un unico programma ci sono tutti gli strumenti che ci servono. Dentro l'installazione di Python, quindi senza installare PyCharm, solamente installando Python esiste già un IDE molto basico, basico, si chiama Idle. Quindi appena uno ha installato Python, volendo si lancia Idle eh, eh, parte un ambiente di sviluppo molto, molto spartano ma tutto sommato funzionale. Oppure ambienti più complessi come appunto eh, PyCharm che utilizzeremo noi, ce ne sono molti. Eh? Abituiamoci subito a pensare che ci sono due livelli diversi. L'ambiente di sviluppo che mi aiuta a scrivere il programma, a correggerlo, eccetera, e poi Python vero e proprio che lo esegue questo programma. Noi abbiamo installato due, due cose quando avete seguito le istruzioni. Abbiamo installato Python che è l'interprete dal sito python.org e poi PyCharm dal sito di, di, di, di JetBrains. Okay? Uh, PyCharm è l'ambiente di sviluppo, Python è il programma di esecuzione. Questo vuol dire che una volta che io ho creato un programma, per poterlo eseguire mi serve solamente l'ambiente di esecuzione, mi serve solamente più uh, il Python e non necessariamente tutto, tutto l'ambiente di sviluppo. Eh, vedremo anche per semplicità l'avevo già accennato un uh, IDE online quindi su un sito replit.com eh, potremmo andare anche lì c'è un, un ambiente di sviluppo un po' più semplice di quello di PyCharm ma che ha il vantaggio di essere direttamente online e quindi non, è, non richiede di installare nulla neppure Python stesso perché lo esegue direttamente sui suoi server hm? quindi cosa ci aspettiamo di vedere in un, in un ambiente di sviluppo cioè il nostro PyCharm eh beh, innanzitutto un editor di codice che abbia tutta una serie di facilitazioni per scrivere il codice stesso. Qui non ci scrivete la tesi di laurea o la relazione di laboratorio in un ambiente di sviluppo perché lui non è predisposto per creare dei documenti no? formattati. È predisposto per lavorare con dei testi che siano scritti in un linguaggio di programmazione e vi aiuta a farlo, evidenzia i numeri di linea, evidenzia, colora le sintassi in modo diverso, eccetera, eccetera e addirittura mentre scrivete vi segnala già alcuni errori di sintassi tipicamente in modo che voi possiate correggerli subito e non, dovete, non dobbiate scoprire che avete dimenticato in due punti tra due giorni quando proverete a eseguire il programma, okay? quindi ci aiuta da questo punto di vista e poi ci permette di eseguire il programma facendoci vedere eh, il suo output ma e anche eventualmente facendoci capire che cosa succede all'interno del programma attraverso un'esecuzione passo passo l'ispezione delle variabili eccetera sono cose che vedremo quindi eh, la cosa se vogliamo più semplice che uno possa fare è dire io apro un programma, non so, blocco note eh, prendiamo questo programma di blocco note e ci scrivo dentro del codice ok? E io posso scrivere ad esempio print aperta tonda virgolette, buongiorno, chiuse virgolette, chiusa tonda. E questo è un programma in Python. L'ho scritto in un blocco note qualunque. Adesso come faccio a vedere se funziona, a provare a eseguirlo e farlo funzionare? Eh? E allora, innanzitutto, devo salvarlo da qualche parte. Quindi devo salvare questo file, in qualche cartella, boh, dove la salvo? Eh, aspetta, dov'è? Dati, lo mettiamo qua a caso, buongiorno, punto pi. Normalmente i programmi scritti in Python avranno un'estensione, diamo un'estensione che finisce con punto py, punto mm? pi. E ho salvato questo file di testo che contiene una riga sola, che in realtà è un mini programma in Python. E come faccio? Quindi ho uno strumento grezzo, cioè un editor di testi, un blocco note, che mi permette di scrivere e salvare dei file dentro cui scrivo il mio programma. E poi potrei avere semplicemente la finestra di comando del sistema operativo, quindi si chiama prompt dei comandi in Windows, si chiama terminal in Mac o in Linux, dentro la quale, scusate se, non è, se il carattere non è molto grande, ma qui non è facile ingrandirlo, ma poi mh, vediamo se riesco a farlo subito al volo. Eh, non è che cambi molto, un pochino. Eh, dentro questa finestra di comandi io posso eseguire quel programma, quindi mi devo posizionare nella cartella dove l'ho salvato, se non sbaglio è data, e vedo che all'interno ho un file che si chiama buongiorno.py e posso attivarlo inserendo il comando python seguito dal nome del file, buongiorno.py. Allora non, non sto a dettagliare passo per passo cosa sto facendo perché noi, come, come ho detto, useremo un ambiente di sviluppo che fa queste cose da solo. Però per farci capire cosa succede, diciamo, dietro le quinte, uh, Python non è riconosciuto perché ho dimenticato una H. Uh, e se adesso qua si arrabbia, ecco questo succede, ma qualcuno me l'ha già segnalato, quando cerchiamo di eseguire, anche seguendo le istruzioni, il comando Python dice non l'ho trovato, no? perché durante l'installazione c'era una casellina, che probabilmente non ho impostato, che dice aggiungi anche Python al percorso di ricerca dei programmi. Eh, se uno lo va a trovare, eh, adesso devo ricordarmi dove si, dove si trova, ma se non ce la faccio subito... Eh, Python non mi ricordo, vabbè niente, non lo faccio sul momento... Se io qua scrivessi, lo faccio dopo. Non voglio perdere tempo, farvi perdere tempo. Eh, semplicemente lanciando il comando Python seguito dal nome del file, se tutto è impostato correttamente, però vedete che c'è già un, un lavoricchio da parte mia, no? devo avere un editor, si scrivo, salvare, ricordarmi dove ho salvato il file, attivare il comando Python, essere sicuro di attivare una cartella giusta, eccetera, eccetera, e poi mi stamperebbe... Qua, su questa finestra di testo, il testo buongiorno. Così. No? Come se comparisse qua sotto. Eh, non ho impostato tutto correttamente, ma e quindi non siamo riusciti a farlo eh, dal vivo, ma impariamo tra un attimo a farlo in modo semplificato. Però cosa abbiamo fatto? Abbiamo separato l'operazione di scrittura del programma dall'operazione di esecuzione del programma, running. La scrittura l'abbiamo scritta con un editor di testi e adesso impariamo a scriverla con un'idea fatto bene per semplificarci la vita. L'esecuzione eh, avviene direttamente attraverso il programma Python lanciato dentro una console, una finestra di comando, oppure semplicemente, più semplicemente da, attraverso un bottoncino un triangolo verde che c'è dentro l'IDE che dice esegui questo okay? quindi noi le entrambe le operazioni che adesso abbiamo provato a fare in modo un po' artigianale, di scrivere il programma e provare ad eseguirlo, le faremo ci saranno sempre entrambe e sono separate ma le faremo sempre all'interno dello stesso ambiente che è eh, appunto l'IDE e a questo punto possiamo provare a fare la stessa operazione dentro il PyCharm quindi avviamo il nostro ambiente di sviluppo e possiamo creare dei progetti e all'interno dei progetti possiamo creare dei file i quali saranno i nostri programmi okay? Quindi, per seguire l'operazione, quando vogliamo iniziare a programmare, creiamo un nuovo progetto, diamo il nome a un progetto e vediamo che in realtà c'è una cartella del mio computer dentro cui vengono salvate le informazioni di questo progetto, okay? quindi lo chiamiamo primi passi, questo progetto, e... All'atto della creazione del progetto devo dire all'ambiente di sviluppo, senti ma qual è l'interprete Python che poi eseguirà il progetto stesso? Perché l'ambiente di sviluppo non è Python, no? è solo un editor ricco. E questo me lo fa scegliere di solito da questa casellina qua, mi dice crea un nuovo ambiente, quindi una nuova copia locale dell'interprete Python, prendendo l'interprete che è stato installato sul computer, in questo caso ha trovato la versione 3.9 che avevo installato. Se qua dentro non trovate niente, avete sbagliato qualche cosa a installare Python, e quindi dovete fermarvi, tornare indietro e verificare se l'installazione di Python è corretta. Quindi questo è ciò che faremo sempre quando creiamo un nuovo progetto, un nuovo ambiente che si basa sull'interprete installato di sistema. Se aveste anche il 3.10 vi fa scegliere tra, tra le varie versioni installate. Quindi scegliamo semplicemente la cartella nel quale vogliamo lavorare e il resto di solito lo lasciamo invariato. C'è il bottone di crea, Vabbè, in questo caso se c'è già una finestra aperta mi dice vuoi aprire una seconda finestra oppure chiudere questa e aprire quella nuova, io direi lavoriamo in questa, quindi quella vecchia non mi interessa e lui lavora un attimo per predisporre il progetto dentro cui lavorerò adesso ingrandisco un po' il testo e ci sono due finestre principali sulla sinistra ci sono i file che compongono il progetto e sulla destra c'è un editor dentro cui posso scrivere lui ha già predisposto quando ho creato un progetto un programma che si chiama main.py così con un po' di istruzioni messe dentro possiamo lavorare direttamente dentro questo programma, cancelliamo tutto e scriviamo le nostre cose. Ad esempio vogliamo scrivere print, buongiorno, lo riscrivo più lentamente, scrivo print e vedete che mentre scrivo mi compaiono dei suggerimenti che dice guarda questi sono i parametri che la funzione print accetta. Apro la parentesi tonda e me la chiudo automaticamente. Apro le virgolette e me le chiudo automaticamente. Ciò che c'è dentro le virgolette me lo coloro di verde, il resto me lo coloro di blu, eccetera, eccetera. Quindi cioè, mi dà una serie di suggerimenti visuali che mi aiutano a scrivere le cose correttamente. Ho scritto il programma e lo posso eseguire, far partire semplicemente cliccando su questo triangolo verde che compare sulla prima riga. Oppure, a volte non compare il triangolo perché PyCharm diciamo, un pochino si confonde, vado sul file main.py, tasto destro, run. La stessa cosa. fa. Se voi avete la versione, se avete scelto di installare la versione educational, edu di paichan compare triangolo verde nelle altre versioni non compare e quindi bisogna andare attraverso il menu run qua sotto comunque se io clicco questo bottone run mi si apre una terza finestra sotto che si chiama run appunto che contiene l'output generato dal programma che cosa ha fatto questo programma? ha stampato in output sul proprio su video diciamo così quella stringa quel testo, buongiorno. Ecco qua sotto vedo il contenuto dell'output stampato dal programma. Quindi lavoro alla fine sempre con queste tre finestre. Qui c'ho i file, qui ho il testo del programma e qui ho il risultato del programma che compare quando lo eseguo. Quando lo eseguo se è corretto, perché ad esempio se io dimenticassi di chiudere le virgolette... A parte che me lo segnala già subito l'editor dicendo attenzione che c'è qualcosa che non va, ma se testardamente ignorassi questo avvertimento facessi run, qua sotto mi compare non l'output del programma, che essendo il programma è sbagliato, sintaticamente errato, non può comparire nessun output, ma mi compare il messaggio di errore, syntax error in questo caso. No? Quindi qua sotto compare ciò che l'interprete Python fa quando cerca di eseguire il programma. Quando cerca e non ci riesce perché c'è un errore, oppure quando cerca e ci riesce, e quindi mi farà vedere l'output del programma stesso. Quindi questo è l'ambiente in cui lavoreremo quasi sempre. Oppure, quando vogliamo, c'è anche quest'altro sito, che vi ho accennato, replit.com, che ci permette che è un ambiente, potete creare un account, ci permette di creare dei, lui li chiama REPL, dei programmi, degli ambienti. Eh, REPL sta per, è una sigla che sta per read, evaluate and print loop. C'è un loop, un ciclo in cui leggi, valuta e stampa, quindi esegui i comandi che gli do, Legge il comando, lo fa e poi mi fa vedere il risultato. Eh, perché solo per spiegare questa terminologia strana quindi posso creare un nuovo repl in python da qui oppure dal bottone create la stessa cosa scelgo il linguaggio python gli do il nome e se non scelgo io un nome mi dà lui un nome di fantasia combinando delle parole strane e poi faccio crea quando crea un nuovo repl mi apre un ide online impostato su questo progetto dove anche qua sulla parte sinistra ho i file, il primo che mi viene creato si chiama main.py ho l'editor e ho la console o l'output a destra quindi anche qua posso scrivere print buongiorno e anche qua ho degli ausili alla compilazione, sono un pochino forse più lenti perché comunque sono su un sito web e ho un bottone run che quando viene premuto fa comparire sulla finestra di destra, vediamo se riesco a ingrandire un pochino il tutto, fa comparire sulla finestra di destra l'output del programma. Quindi fa, possiamo fare le stesse cose sia col blocco note, ma non ve lo consiglio, sia con PyCharm sia con REPL. Ricordatevi solo dove salvate le varie cose, no? queste sono salvate tutte sul vostro profilo di REPL, e tra l'altro il vantaggio, e lo useremo molto in laboratorio, è che questo link qua lo potete condividere, quindi se io mando questo link a qualcun altro, altri possono vedere il mio programma ed eseguirlo, non possono modificarlo, ok? Perché è nel mio profilo, quindi anche voi quando farete il laboratorio non mi viene questo, anziché spiegarmi a parole, oppure non fate mai la cosa di prendere lo screenshot dello schermo no? sfocato, storto, dove manca sempre poi l'istruzione che serve, allora, o fate copia e incolla direttamente il testo del programma, oppure la cosa migliore è la fate copia e incolla su REPL e ci mandate il link, così possiamo vedere direttamente il vostro programma. Vederlo ed eseguirlo, non modificarlo, se invece volete lavorare insieme dei vostri compagni, quindi lavorare a quattro mani sullo stesso codice, c'è una funzionalità di invito in cui si può condividere il codice e quindi avere più persone che lo possono modificare contemporaneamente. Dimmi. REPL può sostituire in buona parte ciò che fa PyCharm, sì, nel senso che alcune funzionalità chiaramente su PyCharm sono più ricche, ad esempio quelle di, di debugging, di analisi del programma. Eh, questo ha il vantaggio che su anche per dire, magari chi avesse un tablet su cui non ha potuto installare Python perché c'è su Android oppure su, su iOS, si può collegare a questo sito e lavorare tranquillamente. Vedete voi cosa preferite. L'esame sarà su PyCharm, quindi come minimo un pochino di familiarità lo dovete prendere. Poi però potete benissimo lavorare anche su REPL. Anzi, Replit, scusate, lo chiamo REPL perché l'anno scorso si chiamava REPL.it. Invece non gli hanno cambiato nome perché si vede che .it sembrava italiano e non, non gli aggradava. Ok, quindi questo è il punto di partenza, l'ambiente in cui lavoreremo. È chiaro che per scrivere un programma in Python devo conoscere la sua sintassi, devo conoscere le sue regole, ad esempio il fatto che maiuscole e minuscole sono diverse, che gli errori di battitura si pagano, che scrivi una cosa nel modo sbagliato non funziona, eh, gli spazi, i commenti, ma adesso impareremo via via i vari ingredienti di questo linguaggio, no? Bisogna solo fare attenzione perché appunto ogni piccola, eh, ogni piccolo, diciamo così, errore, se andassi a capo qua non funziona più, adesso qui purtroppo mi ha mitigato la cosa, se andassi a capo qua non funziona perché ehm, non, non stampa nulla, perché viene interpretato in un modo diverso, perché anche gli spazi da andare a capo si vengono, hanno un significato no, nel linguaggio, che impareremo, no? ma non dobbiamo preoccuparci di questo, non è questa la difficoltà. Okay? Noi, il nostro ambiente, cosa succede quando faccio run? Quando faccio run io ho preso il file cosiddetto sorgente, cioè il programma in Python che ho scritto, che ho scritto io con l'editor e lo do in pasto all'interprete Python. L'interprete Python che cosa fa? Innanzitutto legge il mio file sorgente, controlla se ci sono degli errori di sintassi. Se ci sono degli errori mi segnala e si ferma. Se non ci sono degli errori prende il mio programma, lo converte in linguaggio macchina non è vero, ma facciamo finta, cioè in un linguaggio che possa essere eseguito dalla CPU del computer, in realtà Python lo converte in un linguaggio inter intermedio che poi a sua volta viene interpretato in linguaggio macchina, ma è un dettaglio che proprio veramente non ci tocca. Quindi legge il programma, lo converte in un formato eseguibile dalla macchina e ci aggiunge al mio programma dei moduli di libreria che io ho utilizzato. Cioè, io ho scritto una funzione che si chiamava print, ma chi, questa funzione, chi l'ha scritta? Eh, l'avrà scritta qualcuno prima di me e l'ha messo nelle librerie standard di, del linguaggio Python. Quindi tutte le volte che usiamo una funzione, un comando, perché ci fa comodo, eh, l'interprete Python deve andare ad aggiungere al mio programma, a quella riga che ho scritto, la definizione di cosa fa la funzione print, ad esempio. Ok? Fatto questo, può finalmente eseguire il programma. Quindi un programma che sarà l'unione del mio codice e del codice delle librerie che ho utilizzato. E che vengono, diciamo così, incluse automaticamente. I in moduli delle librerie standard sono inclusi automaticamente. Allora, dobbiamo solo non fare troppa confusione, noi in PyCharm possiamo creare dei progetti Okay. un progetto può contenere uno o più file, come abbiamo visto c'è il main.py ma posso crearne altri vado qua, scrivo tasto destro creo un nuovo file python e creo un secondo file python nel mio progetto dentro PyCharm non è necessario che io aggiunga .py perché lo capisci da solo quindi io posso avere un progetto che contiene più file poi a seconda di come organizzo il progetto questi diversi file possono essere programmi diversi, perché io mi posso allargare, non avendo imparato a programmare, posso addirittura fare un secondo programma che stampa buonasera e posso andare avanti per tutto il mese, e questo sarà un programma separato dal primo, diverso. Quindi ho un unico progetto con due file, ciascuno dei quali è un programma indipendente dall'altro li raccolgo in un unico progetto solo per comodità il progetto l'ho creato, ho impostato l'interprete non devo ogni volta creare un progetto nuovo, una cartella nuova tutte le volte che faccio un, un piccolo programmino, una piccola prova no? quindi sta a voi decidere se fare un progetto per ogni programma che fate oppure fare un progetto dentro cui mettete i vari file o in più cartelle eccetera. Esiste anche ma noi non lo impareremo fino forse alle ultime settimane, la possibilità se dovete scrivere un programma molto lungo di spezzare il singolo programma in più file. Allora a questo punto avrei 2, 3, 4 file che complessivamente costituiscono un unico programma. Semplicemente non è, non è comodo avere un programma lungo mille righe di codice e allora spezziamo in tre, quattro file più corti. Noi non ne avremo questa necessità, si chiameranno in Python, si chiamano moduli. Creo dei moduli che stanno dentro file e un altro file principale, il main, che richiama i moduli che ho scritto io questa volta, non quelli di libreria. Quindi questo significa, ciò che c'è scritto in questa slide qua, io posso avere eh, un programma costituito da molti file, oppure un progetto che costituisce, che compie, con, cioè, contiene tanti file, ciascuno dei quali è un programma separato. C'era una domanda, dimmi. Allora, eh, ripeto la sua domanda per registrazione. Eh, il, quando noi eseguiamo un programma in Python, questo parte sempre da un file, ok? Ed esegue le istruzioni che ci sono in questo file. Nel caso in cui questo file contenga un comando speciale, che si chiama import, allora vengono importati anche i, le istruzioni che sono presenti in altri file dello stesso progetto o delle librerie. Quindi sta a me decidere questo, chiaro che se io ho un file una libreria non posso eseguire quella come un programma ma dovrò, avrò bisogno di un programma principale quindi si può fare sicuramente attraverso l'importazione di moduli tanto per darvi un'idea il tipo di programma che vi diamo all'esame è qualche cosa che normalmente quando noi ce lo risolviamo per prova sono sulle 50-60 righe di programma due videate okay? quindi non avremo bisogno di tecniche sofisticate per strutturare programmi molto grandi su più moduli. Ok, qui ci fa semplicemente vedere i vari passaggi per creare un progetto, ma l'abbiamo già visto dal vero. Allora, poi organizzatevi le cartelle come volete, no? sul, sul vostro computer, se fate una cartella unica per tutto il corso, una cartella ogni settimana, una cartella ogni laboratorio, eccetera, eccetera. All'interno di un progetto potete a sua volta anche creare delle cartelle New directory, penso, prove, e dentro questa cartella creare dei file. Ciao. E, e a questo punto ho un programma che viene... Diciamo, li ho salvati in una cartella perché magari fanno parte della stessa esercitazione. Scegliete voi. Alla fine la, la cosa essenziale è che un programma Python parte da un file py. È contenuto in un file singolo py. Poi dove metto questo file chiaramente deve essere contenuto in un progetto perché Py, PyCharm sappia come eseguirlo. E se io ho più file nello stesso progetto, li posso avere tutti nella stessa cartella, divisi e ordinati in cartelle diverse, questo veramente è una preferenza vostra. Io quello che, che faccio eh, è ho un progetto, adesso ci, ci torno, che ho chiamato settimane, che userò per fare gli esempi in aula e dentro questo progetto che si chiama settimane ho tante cartelle che si chiamano settimana 1 dove ho messo gli esempi della settimana scorsa settimana 2 dove metteremo le cose che farò da adesso in avanti così io me lo tengo ordinato così poi vi pubblico alla fine di una settimana il file zip contenente la cartella settimana 1, settimana 2, settimana 3 così ve lo potete andare a vedere, a consultare mm? eh, così, ho un progetto unico diviso in cartelle però è uno dei tanti modi di organizzare le cose L'altra cosa che sembra banale è ricordatevi sempre di fare delle copie del vostro lavoro, ok? Perché capi, gli incidenti capitano, lo avete cancellato per sbaglio, si è salito sopra il gatto, si rompe il computer, te lo rubano, no eh. Però cosa che capitano? Il fatto che si rompa non è un se, ma è un quando, perché sicuramente tutti gli oggetti prima o poi si rompono. Okay? Allora, è brutto perdere il computer o il dover cambiare l'hard disk, ma è più brutto dover rifare il lavoro che ci stava sopra. Il vostro lavoro vale di più, quindi i dati sono la cosa più importante. Quindi ricordatevi veramente di avere sempre le coppie di tutte le cose che sono importanti, cioè tutte. Quindi adesso se voi, chi ha il computer qua, lo chiude, quando lo riapre non, non parte più. Immaginatevi questa scena, e voi di fronte a questa scena dovreste essere tranquilli dicendo: Ma sì, tranquillo, ho la coppia di tutto, ho fatto la coppia aggiornata ieri sera. Se invece cominciate a sudare freddo, eh, allora vi suggerisco di organizzarvi meglio. Okay? Ma questo è un consiglio di vita, non tanto dell'esame di informatica. E non si rimandano i backup, si fanno subito. Di solito si cerca di automatizzarli proprio per non dover rischiare queste cose. Eh, ovviamente fare la copia di un progetto su un'altra cartella dello stesso computer non serve a niente, perché se ti si frigge l'hard disk, l'hai cioè, perso, perso due volte, no? Grande. Ok. Eh, Python, la modalità con cui l'abbiamo visto è... Eh, la modalità classica con cui si eseguono i programmi, cioè scrivo il programma, poi lo faccio partire. In realtà l'interprete Python ha anche una modalità cosiddetta interattiva. Tra l'altro c'è anche una versione che si chiama ePython che è ancora più diciamo, eh, comoda da questo punto di vista, ma noi rimaniamo su quella standard. Cosa vuol dire modalità interattiva? Vuol dire che anziché scrivere un programma e poi eseguirlo, cioè scrivo, salvo, eseguo, posso scrivere un'istruzione per volta e vedere subito il risultato di questa, de, della stessa. Come? Vabbè, eh, dentro PyCharm esiste una voce che si chiama Python Console che se apro mi dà una finestra dentro cui viene avviata una copia interattiva di Python. Quindi io, anche senza creare un file di programma, posso lavorare qui dentro, ma non mi ricordo più come funziona quel comando, proviamo a scrivere print eh, x, invio e mi stampa la x, ma se anziché le virgolette doppie mettessi le virgolette semplici funziona lo stesso, beh proviamo, ah sì, funziona, adesso purtroppo ecco qua, quindi mi permette di interattivamente scrivere dei comandi e questi comandi vengono eseguiti immediatamente, è come se io facessi, un piccolo programmino di una riga sola e lo eseguissi immediatamente e questo è comodo sia per magari non mi ricordo come funziona un comando oppure voglio provare una cosa e poi dopo magari la scriverò nel programma vero e proprio ma a livello diciamo così, di sperimentazione è molto utile è come se fosse un programma però viene eseguito, lo scrivo un'istruzione per volta e viene eseguito un'istruzione per volta questo lo possiamo fare su PyCharm nella console così come lo possiamo fare su REPL Direttamente in questa di destra, che non a caso si chiama anche lei console. Quindi qua è finito l'output del programma. Ma se io poi voglio scrivere, eh, che ne so, 3, 2 più 3 e fare invio, lui mi stampa 5. Quindi se io scrivessi sulla sinistra print 2 più 3, eh, lo posso scrivere, ma non fa nulla non lo esegue fin tanto che non schiaccio il RAM. Allora, quando schiaccio il RAM, scamperà prima buongiorno e poi 2 più 3, cioè 5. Il risultato è di 2 più 3. Se invece lo scrivo a destra, viene eseguito immediatamente nella console. Ok? Quindi è uno strumento che ci serve molto per eh, imparare il linguaggio, sperimentare con le varie istruzioni. Eh, e qui fa vedere com'è, ma chiaramente non l'abbiamo visto dal vivo. Allora eh, abbiamo usato come esempio una funzione che si chiama print che è il primo esempio di una funzione Python che così intuitivamente ci siamo resi conto che serve per visualizzare, stampare delle cose sulla console che possono essere dei messaggi scritti tra virgolette che possono essere, tra più due, dei semplici calcoli aritmetici di cui viene calcolato il risultato e stampato il risultato stesso, oppure una combinazione di più valori. Infatti la documentazione di print mi dice, guarda, puoi avere più valori uno dopo l'altro separati da virgole. Eh? Quindi se io volessi dire che print, e proviamolo subito, eh, che è il risultato virgola 3 più 2 mi stamperà risultato 5. Aggiunto lui uno spazio tra la prima è la seconda operazione. E se io scrivessi invece il risultato virgolette 3 più 2 secondo voi cosa mi scrive? Mi scrive il risultato, spazio, 3 più 2 perché essendo tra virgolette ma anche intuitivamente capiamo che non lo tocca lo prende così com'è, non fa il calcolo. Quindi già in qualche modo Capiamo che il linguaggio interpreta ciò che scrivo secondo dei, diciamo così, degli indicatori sintattici e capisce quando ciò che scrivo sono numeri, di cui, quindi devono essere elaborati, quanto sono, usiamo pure il termine corretto, stringhe, cioè dei messaggi di testo che non sono, sono da riportare a tali e quali. No? Nel dubbio, come sempre, abbiamo la, la, la console interattiva per poter provare che cosa succede la funzione print qualcuno l'ha scritta e noi la possiamo usare il bello delle librerie di python è questo ci sono centinaia di funzioni già scritte che se le conosciamo, sappiamo come si usano le possiamo usare e riescono a fare buona parte del lavoro per noi chiaro che questa è una funzione di base, quella di stampare ma ce ne sono altre molto più, eh, molto più ricche no? di funzionalità e per chiamare, come si dice in gergo chiamare una funzione cioè chiedere all'interprete di eseguire quella funzione la sintassi è molto semplice, basta dare il nome della funzione e poi tra parentesi i parametri cioè i valori su cui tale funzione deve lavorare ci sono funzioni che hanno un parametro ne richiedono due, ne possono richiedere di più nessuno vabbè, ogni funzione ha bisogno di qualche cosa no? di... Eh, del, del, dei valori opportuni su cui deve lavorare. La regola generale è parentesi tonde, sempre, e parentesi tonde aperta e chiusa coi vari argomenti della funzione specificati separati da un carattere virgola. Occhio che questa virgola deve essere, se io la mettessi dentro le virgolette, questa virgola non funziona. perché aperte virgolette, risultato virgola, chiuse virgolette, sarebbe, niente, non ingrandisce quello che voglio. sarebbe un primo messaggio e poi 3 più 2 sarebbe un altro messaggio, un altro parametro, Cioè, cioè non sarebbe un altro parametro ma sarebbe la continuazione del primo, non c'è una virgola qui in mezzo, Quindi vedete che qua viene stampata questa virgola e non viene stampato nessuno spazio in mezzo. Se io peggio ancora provassi a fare 3 più 2 fuori dalle virgolette mi dà un errore e dici ma è, sembra tutto giusto. No, non è giusto perché la virgola che separa il primo parametro dal secondo parametro l'hai messa dentro gli apici e quindi in realtà è nascosta, non fa parte della sintassi del linguaggio ma fa parte del, della stringa testuale. Okay? Quindi, ma basta solo fare attenzione. No? È abbast... Questo è un messaggio abbastanza frustrante, dice sintassi sbagliata, ma perché? Quindi un pochino bisogna anche imparare questa regola di sintassi. Per ora noi abbiamo visto, posso chiamare una funzione passando dei parametri, posso definire una stringa, un messaggio, semplicemente racchiudendolo tra virgolette. E posso a piacere usare le virgolette doppie o le virgolette semplici, gli apici, quello che in italiano si usa per fare l'apostrofo. Ok? Quindi è indifferente. Eh, sono trattate da Python nello stesso modo. Io preferisco usare gli apici singoli, le virgolette singole, ma perché sono meno pesanti alla vista, sono meno aggressive in un certo senso. Ma questa è una questione di preferenza, no? Sono assolutamente equivalenti. E questa funzione print, come dicevamo, può accettare più parametri i quali sono o valori numerici o espressioni numeriche, quindi dei calcoli, oppure dei valori di tipo testuale, di tipo stringa, tra virgolette. Cosa fa la funzione print? Prende i vari parametri, se ci sono delle espressioni da calcolare le calcola e quindi ne calcola il risultato e poi stampa i vari pezzettini, i vari parametri, uno dopo l'altro, separandoli con uno spazio e alla fine andando a capo. Cioè predisponendosi per stampare la prossima informazione sulla riga successiva. Quindi se io... Non ti sento Sura? No? L Arrivo. Allora... Uh, proviamo a rifare a questo punto qui dentro il nostro file di uh, buongiorno ok allora facciamo spazio diverso io faccio print buongiorno sappiamo cos'è no e poi come seconda istruzione posso stampare a tutti Avendo separato questo messaggio su due righe diverse, lui mi stamperà, buongiorno, a capo, a tutti. Se io invece stampassi e lo metto sotto, buongiorno, virgola, a tutti, me lo stamperebbe sulla stessa riga separandolo da uno spazio. Vedete che tra la O di buongiorno e la A di a tutti c'è uno spazio. Quindi i vari parametri che posso passare alla funzione print sono stampati tutti in ordine separandoli con uno spazio. Quando poi lui li ha stampati tutti va a capo e quindi la print successiva stamperà qualcosa sotto. Ok? Il vostro compagno prima mi chiedeva ma posso fare, usare una più? Quindi io posso stampare... Guardate la differenza, ogni simbolo ha un significato diverso. Se io stampo questo 3,2 oppure stampo 3 più 2, che cosa può succedere? Nel primo caso comparirà 3 spazio 2, nel secondo caso comparirà 5, poi faccio anche esempio con le stringhe, E infatti 3 spazio 2, 5. Perché? Perché nel primo caso la funzione print l'ho chiamata con due parametri separati da virgola il primo parametro è un 3 e quindi stampa 3 il secondo parametro è un 2 e quindi stampa 2 e in mezzo ci mette lo spazio per separare Nel secondo caso ho chiamato la funzione print con un parametro che è un'espressione aritmetica che viene prima calcolata e poi ne viene stampato il risultato Dimmi Ma io non si può Tra due? Tra due? Sì, adesso ci arrivo. Se io invece usassi, provassi a fare questa cosa con delle stringhe, abc xyz, cosa mi stampa? Mi stampa abc spazio xyz. Ok? Se io provassi col più, abc più x, y, z. Lui cosa fa? Dice, ho chiamato la funzione print. Quanti parametri ti ho dato? Uno. Che cos'è questo parametro? Un'addizione tra due valori, che sono due testi, due stringhe. Allora mi chiedo, ha senso, mi chiedo io, si chiede il Python, ha senso sommare due stringhe con l'operatore più? Sì. E... Sommare le stringhe di fatto crea un'unica stringa che è la concatenazione delle due. Quindi un'unica stringa che è z tutto attaccato. Ok? Quindi sono cose diverse, hanno significato diverso. Addirittura se io facessi print ABC più 3, cosa succede? In questo caso sta cercando di fare la somma tra una stringa e un numero. Non lo potete ancora sapere cosa succede perché su queste cose qua vari linguaggi di programmazione diversi si comportano in modo diverso Python ci dà una bella pernacchia qua dicendo attenzione ha stampato queste cose e poi ha stampato il messaggio di errore anche se è comparso prima ma ovviamente ha stampato alla fine, e dice guarda alla linea 11, che è questa, in questa istruzione c'è un errore di tipi. Posso concatenare solamente delle stringhe ad altre stringhe e non degli interi. Cioè il più tra un intero, tra un numero e una stringa non si può fare. Fine? poi potrei in realtà se lo voglio fare ho dei modi per farlo ma adesso non voglio andare a complicarci le vite la vita adesso se io volessi avere abc e poi concatenarci la somma di non so, 3 più 2 dovrei fare così str 3 più 2 poi ci arriviamo a queste cose eh? adesso è solo per... che vuol dire fai 3 più 2 convertilo in stringa e a questo punto poi concateni le stringhe Chiaramente per fare, eh, eseguire questo, devo, commentare, devo cancellare questa riga, perché altrimenti il programma arriva qua si blocca ed è errore. Okay? Un modo per cancellarla è quella di trasformarla in un commento, ecco una cosa che non abbiamo detto prima, in Python, in tutti i linguaggi di programmazione è molto importante, aggiungere dei commenti. Un commento è semplicemente una riga di testo che non viene guardata dall'interprete Python, ma rimane nel file così a noi può aiutarci no? come spiegazione e in Python i commenti si fanno usando il carattere di cancelletto e rendono tutta la riga, o almeno dal cancelletto in avanti, ignorata. Allora in questo caso se riseguo il programma mi stamperà l'ultima abc5 perché fa le operazioni nell'ordine, Prima faccio 3 più 2 che fa 5 ma un numero 5, poi questo 5 lo converto in stringa e poi lo concateno da abc eccetera eccetera. Quindi è abbastanza naturale, si tratta di imparare tra virgolette la calcolatrice di Python come funziona. Allora ci sono due domande, una su. Eh, Vuoi sommare un carattere a un numero? Eh, ci sono le, le operazioni per convertire da codice a, a, a numero intero. No, se lavorano con i codici hash ci sono delle operazioni per convertire un singolo carattere nel codice hash e viceversa mm? si usano molto poco perché in realtà in python le stringhe hanno già una serie già di metodi diciamo così, più evoluti rispetto al c e quindi c'è molto meno necessità di lavorare carattere per carattere col codice numerico però c'è ord e chr che fanno questa conversione dimmi eh, c'è un modo per fare il commento di no vai a capo e fai un altro cancelletto No, in realtà, scusa, c'è ma non è, adesso vi dico, scusa, ho risposto troppo in fretta, scusa, le stringhe. Allora, no, allora, eh, sono due cose, uno è, se io volessi commentare queste due righe, come faccio? No? Allora, beh, o a mano le commento una per una, oppure posso ma questo è semplicemente uno scorciatoio della tastiera per mettere in automatico il cancelletto oppure togliere in automatico il cancelletto Ok? Eh, che è control slash normalmente poi sulle tastiere italiane la slash, questo simbolo qua la slash, si trova sul tasto 7 e quindi bisogna fare cos'è control shift 7 o qualcosa di questo genere no? che automaticamente mette il cancelletto se non c'è o lo toglie se c'era ma alla fine nel programma non c'è modo, chi è abituato al C, dice ok, devo commentare più righe, allora inizia il commento qui e finisce il commento qua, usando il commento multilinea del C. Ecco, in Python non c'è questo. Okay? Esiste però un trucco, se uno deve commentare dei blocchi interi di programma, a parte che appunto con l'editor, lo selezioni, e fai, fai un tasto, lo fai, ma se devi commentare un blocco intero di programma, il trucco è quello di creare una stringa multiriga, che si fa con tre virgolette. Apro tre virgolette, qui, scusate, mi ho aperto troppe, perché poi ho il tastiera che... Ah, magno. La posso fare. Chiudo tre virgolette sotto, e questa è, ho, ho creato, una. io ho detto, le stringhe le posso fare facendo gli apici singoli o gli apici doppi. In realtà c'è un altro modo che è quello di fare, si possono usare gli apici, tre apici, virgolette, virgolette, virgolette per aprire, virgolette, virgolette, virgolette per chiudere. La differenza è che queste stringhe con tre apici possono anche andare a capo all'interno, mentre le stringhe normali no, non posso andare a capo, devo finire, devo finire tutto all'interno della riga. Allora, se io scrivo una stringa così in mezzo al codice di cui non faccio nulla, ho semplicemente una parte di codice che viene, igno che viene ignorata dal programma. Cioè il Python legge questa stringa e dice ok va bene, benissimo, ho fatto questa stringa, cosa me ne faccio? Niente, perché lì non c'è scritto che devo stamparlo o fare altre cose. E quindi va avanti, la dimentica e va avanti. Quindi è un trucco per, che a volte si usa e si usa molto per la documentazione delle funzioni. Chi ha calzato la mano, dimmi? Se cancello tutto il programma? CTRL Z, se te ne accorgi subito. CTRL Z l'undo del dell'editor. Hm? Però devi accorgere subito, perché se lo cancelli e poi fai casini, puoi solo farti i complimenti. Dimmi. Sì, non ci siamo ancora alle variabili, ma certo. Sì, sì, sì. È una striga normale. Semplicemente è una sintassi che permette di vivere su più linee, quindi comprende anche gli a capo dentro. Ma non complichiamoci troppo la vita. Io devo barcamenarmi, tra chi non ha mai visto niente e chi invece ha già visto cose e quindi, vuole, quindi cerco di rispondere un po' a tutti, un colpo al cerchio, un, al colpo, un colpo alla botte, tranquilli che tra due settimane saremo tutti botte. Dimmi. Scusa, non ti sento. Dipende come la uso, se la scrivo e basta non viene, non viene memorizzata da nessuna parte. allora noi abbiamo visto quindi che nel caso semplice della funzione print ci sono delle regole da seguire di sintassi apro la parentesi, chiudo la parentesi se più parametri separo la virgole eccetera eccetera che se non vengono rispettati generano un tranquillo syntax error e il programma non parte oppure parte arriva a quel punto e poi si blocca correggere gli errori sintattici è facile Correggere lo sintatici è facile perché o il programma proprio non parte tante volte te lo dice già l'ambiente di sviluppo no? se io dimenticassi questa virgola qua 3 spazio 2 non ha senso perché non essendoci una virgola sembra che ci sia un parametro solo ma due numeri separati da uno spazio cos'è? che operazione è? Eh? non è mm, sottinteso la moltiplicazione o altro, no allora già lo vedo già subito dall'ambiente di sviluppo mi dice attenzione che qua c'è qualcosa che non va, no? Qui in questo caso mi dice guarda ci vorrebbe o una virgola o una chiusa tonda dopo questo 3. Se io insistessi e lo provassi ad eseguire mi schianto subito dopo dicendo che mh, avendo lo stesso messaggio attenzione c'è una sintassi non valida. Quindi molti errori vengono catturati immediatamente già durante la scrittura del programma, errori sintattici. Altri no, ad esempio quando abbiamo scritto abc più 3, l'editor non ci ha dato nessun errore, perché lui non è che può sapere tutto, solamente quando eseguo il programma mi accorgo che c'è un più tra una cosa che è una stringa e una cosa che è un intero e questo non è lecito. E infatti nell'editor non è nessun errore, ma nell'esecuzione del programma poi salta fuori l'errore. Allora, correggere errori di questo genere è molto facile perché o li vedo subito oppure quando il programma parte a un certo punto si blocca mi dite già in che riga c'è l'errore e vado a vedere la riga o il problema è lì o è sulla riga sopra sulla riga sotto di solito no? e, e quindi si risolvono facilmente uno a uno questi errori okay, eseguo il programma, mi da errore, vado a vedere cos'è, lo correggo rieseguo il programma, ho corretto quello, magari salta fuori un o tre righe sotto anzi, normalmente è così, e correggo quello e così via. Gli errori sintattici, quindi, se uno ha in mente bene cosa deve fare, conosce le regole della sintassi, si risolvono facilmente. Un po' meno gli errori logici. Gli errori logici sono errori in cui il programma sintaticamente è corretto, arriva fino in fondo, ma mi stampa un valore, stampa o calcola un valore sbagliato. Perché? Perché mi sono sbagliato io a scrivere il programma, ho dato le istruzioni errate, ho dimenticato un pezzo, ho dimenticato un controllo, un caso particolare. Allora, questo, non, tipo, questo tipo di errori non, molto, non abbiamo molto aiuto da parte del compilatore perché il programma è corretto, semplicemente non ha senso. Ok? Eh, se io volessi stampare 3 più 2 ma scrivessi qua 3 più 3, adesso è una stupidaggine, questa è un errore mio, madornale, perché dovevo fare più 2 e ho fatto più 3. Adesso a volte magari non è proprio il 2 o il 3, ma è il risultato di un calcolo precedente. Eh, L'altra volta insieme abbiamo pensato a un algoritmo per calcolare il massimo. Adesso, se io sbaglio l'inizializzazione del primo valore, o se sbaglio a fare un confronto maggiore, scrivo minore al posto di maggiore o il risultato, il programma è correttamente, viene eseguito e il risultato che salta fuori è sbagliato. Allora lì devo andare a cercare di capire la logica di ciò che sta succedendo. Devo dire ma io pensavo che succedesse questo, succede un'altra cosa, perché? Devo fare il lavoro del detective o degli indizi L'indizio è, tizio è morto per terra, no, il mio indizio è, ha stampato 5, doveva stampare, cioè ha stampato 6, doveva stampare 5. Perché? Da dove arriva quel 6? Allora andiamo a vedere com'è calcolato, da A più B, ah, A più B. Quanto vale A? 3, bene. Quanto vale B? 3. Ah no, doveva valere 2. Ma io devo sapere che lì B doveva valere 2. Allora vado a vedere, la parte del programma in cui calcolo A sarà a posto, perché alla fine viene 3 ma la parte del programma in cui calcolo B sarà sbagliata perché alla fine mi dà B uguale a 3 che darmi B uguale a 2 e allora vado a cercare di capire seguire i passaggi in cui viene calcolato B eccetera eccetera quindi dall'indizio che un risultato sbagliato risalgo la catena degli indizi facendo delle indagini, delle ipotesi ma può essere questo, può essere quell'altro, andiamo a vedere interroghiamo i colpevoli cioè quanto vale A, quanto vale B e prima o poi troveremo il vero colpevole, no, i testimoni, scusate. Prima o poi troveremo il colpevole, c'è la riga di programma in cui dico: Ma cacchio, ho sbagliato, errore scemo, eh? ho inizializzato 1 anziché inizializzare 0. Questo lavoro di detective non è affatto banale, non è affatto scontato. Uno strumento che ci può aiutare, ci aiuterà molto, è il debugging adesso con solo delle print non è che facciamo molto. Lo strumento di debugging lo attiviamo facendo partire un programma non col comando run ma con il comando debug o direttamente attraverso esegui passo passo, step through. Step through vuol dire esegui il programma ma passo passo, un'istruzione alla volta. Senza che fare run e lui esegue tutto dall'inizio alla fine, eseguo una riga, mi fermo, un'altra riga, mi fermo e così via. Quindi se attivo questa modalità di esecuzione passo passo, mi si apre sotto una finestra diversa, vedete che prima il programma era una finestra che si chiamava run, qui adesso il programma ha aperto una finestra che si chiama debug, mi fa vedere, riga blu evidenziata, che sto per eseguire la riga 1, e qui sotto mi dà dei comandi per eseguire una riga alla volta il mio programma. Quindi questo qua è il comando step over, cioè vai avanti di una riga. Se premo questo tasto, cosa succede? Che lui esegue questa riga, buongiorno, e infatti nell'output mi fa vedere una console piccola per farmi vedere cosa succede, qua a destra è comparso buongiorno. Però anziché andare avanti, il programma si è fermato sulla riga 2. E quindi posso eseguire la riga 2, eseguo ciò che fa nella riga 2 e si è fermato sulla riga, sulla riga 3, non c'era niente, si è fermato sulla riga 4 e così via. Quindi io posso andare avanti un passo alla volta a vedere cosa sta facendo il programma anziché fargli eseguire di un colpo. E a un certo punto seguo, seguendo l'esecuzione del programma e sapendo cosa secondo me avrebbe dovuto fare il programma e confronto cosa, cosa avrebbe dovuto fare secondo me con cosa fa davvero, e ciò che fa davvero è ciò che io gli ho detto di fare, che è diverso da quello che pensavo di avergli detto perché l'errore è sempre mio mi accorgo a un certo punto di una discrepanza e quello è il punto in cui probabilmente ci sarà l'errore logico di programmazione nella finestra di debug è anche possibile adesso qua non ne abbiamo vedere qua sotto le variabili definite nel programma quindi se definisco le variabili quel A e B che dicevo prima le vedrò qua, adesso parliamo tra un attimo di variabili, no? Vedremo qualcosa di più utile. Qui noi abbiamo queste due, tre modalità in cui possiamo eseguire un programma in Python. O eseguirlo del tutto, o scrivere le istruzioni in modo interattivo nella console, oppure scrivere un programma ma fare eseguire questo programma in modalità debug passo passo. E attraverso queste tre possibilità speriamo di riuscire a trovare gli eventuali errori, gli eventuali malfunzionamenti perché questo funzioni bene? perché abbiamo speranza di riuscire a trovare l'errore non possiamo pensare di scrivere 50 righe di programma e poi provarlo perché se ho scritto 50 righe di programma avrò almeno 50 posti diversi in cui possono esserci degli errori allora abituiamoci a scrivere poche righe per volta, 2, 5, 10, ha già tanto 10 e provarle. Le provo, vedo se funzionano. Se funzionano, vado avanti e aggiungo altre righe. Non fate l'errore di scrivere il programma intero e poi provarlo alla fine. Perché altrimenti se vi trovate un errore, e lo farete sicuramente, tutti fanno errori, ehm, diventa poi troppo complicato andare a capire la causa, perché avete troppe ipotesi possibili, troppi sospettati possibili, 50 righe, tutti potrebbero essere 50. Mentre invece se io lo sviluppo e lo testo un pezzo per volta, e se c'è un malfunzionamento, sarà probabilmente nelle ultime righe che ho scritto, perché quelle precedenti le avevo già testate e mi sembrava che funzionassero. Non ho detto funzionavano, ho detto mi sembrava che funzionassero, perché magari c'era un errore già prima, ma non me ne ero conto. Non, non era evidente. Dimmi. Ma quindi mi pare di capire che non possiamo mettere dei risposti? Sì, sì, sì, ah. certo. certo. Poi si possono mettere semplicemente cliccando qua. Però all'inizio è più facile, passo passo. Ok, eh, allora, qui abbiamo già visto diversi errori di sintassi. Questo, se vogliamo, è la, l'inizio, no? l'ambiente in cui lavoriamo. Adesso lo abbiamo poco per volta con le varie diciamo così, unità che andremo ad affrontare, e iniziamo alcuni minuti già a vederlo prima della pausa, eh, man mano che andremo avanti impareremo poi dei dettagli su come funzionano queste cose, su come si fanno le operazioni eccetera eccetera. Allora questa prima unità vera e propria di programmazione si chiama numeri e stringhe che sono i tipi di dato fondamentali con cui lavoriamo nel linguaggio, l'abbiamo già fatto negli esempi, non è che si possa fare un esempio senza stampare nulla, senza fare un calcolo di un numero. No? Quindi questi sono i dati, la volta scorsa parlavamo della rappresentazione dell'informazione che era importante, no? Tanto quanto l'algoritmo. I dati di base... In Python sono i numeri e le stringhe o i testi. Sono dati elementari che poi useremo per costruire dei dati più complicati. Nella prima lezione abbiamo visto l'elenco dei nomi delle persone. Allora quello è un elenco, lo chiameremo lista, di stringhe, cioè di nomi. Anzi era l'elenco di coppie, nome e frequenza. Quindi sarà una lista di dizionari che contengono un campo stringa e un campo numerico. E Quindi costruiremo strutture di dati più complicate per rappresentare le informazioni che ci servono, che però combinano tra di loro, al loro interno, essenzialmente questi due tipi di dato di base. E impareremo anche a parlare delle variabili. Perché se vogliamo fare dei programmi che non faccio semplicemente print di cose che già conosciamo, questi programmi dovremmo imparare a farli lavorare con dei dati parametri, dati, parametri parametrici, variabili appunto. Allora, cos'è in un linguaggio di programmazione e in particolare in Python una variabile? In Python una variabile è un nome che associamo a un valore. Questo valore è memorizzato da qualche parte nella memoria del calcolatore, codificato in un certo modo, e rappresenta o un valore numerico, o un valore testuale, eccetera. Quindi sulla destra di questa figura ci sono tutti i valori con cui questo programma sta lavorando. Per poter accedere a questi valori ho bisogno di salvarli da qualche parte di ricordarmi dov'è dove ho messo il numero 6 ok? se il valore è questo mazzo di chiavi io lo butto da qualche parte nella memoria è andato in memoria stesa eh, e non so più dov'è non so più cosa ci fosse se non, se non ho un meccanismo per ritrovare dov'era ecco il meccanismo per ritrovare un valore è il nome della variabile stessa questo è, attenzione che chi sapeva già programmare in C si deve dimenticare quello che sapeva in questa fase, perché là il modello è completamente diverso. Là vi hanno insegnato, chi non sa il C, non ascolti, vi hanno insegnato che la variabile era una scatola che conteneva il valore. Ok? Qui no. La variabile è un nome e il valore è contenuto da qualche altra parte, quindi se le scatole che contengono il valore sono sparse per la memoria e la variabile stessa semplicemente mi dà il riferimento questa freccia qua per ritrovare quel valore stesso esiste un sito molto utile che si chiama python tutor python tutor.com che ci aiuta a visualizzare che cosa succede no? nel senso che mi fa vedere se io una variabile, chiamo a e associo a questa variabile il valore ciao, mi fa vedere, eseguendo questo codice, che a questa variabile è associato questo valore, anzi meglio ancora, se io gli dico di, aspetta eh, qua, così, mi fa vedere che ho una variabile che si chiama A che fa riferimento a un valore di tipo stringa che contiene ciao quindi questo è il modello mentale che dobbiamo avere quando lavoriamo con le variabili in Python io posso avere un'altra variabile B che vale 7 in questa modalità con live così funziona e fa vedere che io nel mio programma avrò due variabili una che punta fa riferimento a un valore di tipo testo l'altra che fa riferimento a un valore di tipo numero intero i valori sono separati dalle variabili io posso creare un'altra variabile c eh, calcolando b più 1 e allora ho creato un nuovo, ho, ho usato un valore di b che valeva 7, ci ho calcolato un valore nuovo 7 più 1 che fa 8 e qui ho un nuovo valore che ho deciso di salvare nella variabile c. E se poi a questo punto io facessi, ne so, b uguale 0, avrò creato un nuovo valore, cioè un numero intero che vale 0 e l'ho salvato, ne ho salvato il riferimento nella variabile b. Ecco, se torno indietro di un passo, notate una cosa, che prima avevo un valore 7, di cui mi ricordavo la posizione attraverso la variabile b, ma poi quando vado a riassegnare la variabile B, B adesso punterà al valore 0 e il valore 7, ciao ciao, l'ho perso per sempre. Quel valore magari c'è in memoria da qualche parte, ma non ho più nessun modo per raggiungerlo, quindi per me è esattamente come se non ci fosse. Se qualcuno si sta chiedendo, eh, Python recupera automaticamente la memoria dei valori non più raggiungibili, quindi non dobbiamo preoccuparci. In C++ sarebbe un disastro, in Python ci pensa lui a recuperare le memorie non più utilizzate. Ma addirittura questo vale, se io eh, la variabile B valeva 7, io posso decidere che la variabile B a un certo punto valga ABC. Cioè la variabile che prima usavo per far riferimento a un valore intero, Adesso la uso per fare riferimento a un valore di tipo stringa. Questo in molti linguaggi, altri linguaggi di programmazione non si può fare. In C, in Java, C++, C Sharp, sono tutti linguaggi in cui nel momento in cui uso una variabile devo dichiarare qual è il tipo di dato che questa variabile conterrà al suo interno. Qui no, qui la variabile è semplicemente un nome che punta a un valore che questo valore sia un valore intero, sia un valore reale, sia un valore stringa, lo sa il valore stesso, è il valore che ha un tipo, non è la variabile che ha un tipo. Quindi posso usare, anche se non è una bella idea, ma dal punto di vista del linguaggio posso usare la stessa variabile per far riferimento a valori diversi, anche di tipo diverso, durante l'esecuzione del programma. Poi, se io scrivessi un programma vero, le variabili, anziché chiamarle ABCD, che non vuol dire niente, gli darai i nomi sensati e se quel nome è età dello studente, quello lì conta sempre un numero. Non vado a complicarmi la vita facendo in modo che la stessa variabile contenga cose diverse a seconda della parte del programma in cui, eh, in cui la uso, ma questo, diciamo così, perché cerco di essere furbo. no? ma il linguaggio non ha nessun problema da questo punto di vista, quindi noi useremo molto il Python Tutor proprio per riuscire a capire meglio cosa succede e come vengono memorizzati e gestiti i dati. Io non ho mai usato, ne userò mai, e se lo faccio abbattetemi, la frase, la variabile A contiene il valore 7, no cos'era? La variabile B contiene il valore 7. In Python non si può dire che una variabile contenga un valore. La frase corretta è la variabile, e ci abituiamo a dirlo così, così ci abituiamo a pensarlo così, la variabile B fa riferimento a un valore 7 di tipo intero. C'è questa operazione di riferimento che separa la variabile dal riferimento stesso. A maggior ragione, lo vediamo, se io provassi a prendere una variabile D, scrivessi D uguale B, la B è ormai era la mia stringa ABC, no? D uguale B, sto dicendo, senti, crea una nuova variabile che si chiama D, che fa riferimento allo stesso valore a cui faceva riferimento la variabile B e nel disegno le vedo che ci sono due freccioline diverse, una che parte da D e l'altra che parte da D. Certo, proprio nomi che sono facili da distinguere, scusate. E entrambe le freccioline puntano verso lo stesso valore. Non, non crea una stringa nuova identica, ma fanno riferimento entrambi alla stessa stringa. Questo è fonte di gioie e dolori, con cui diciamo così, ci confronteremo sicuramente quando vedremo le strutture dati più complesse. Però mentalmente proviamo a figurarcelo così. Tutte le volte che introdurremo dei tipi di dati nuovi, delle operazioni nuove, proveremo a giocarci un attimo col Python Tutor per aiutarci a costruire un modello mentale che sia, diciamo così, coerente con ciò che fa il linguaggio davvero. Ok, mentre facciamo sedimentare questo modello mentale, ci facciamo un quarto d'ora di intervallo.